Faccia play, premi like, ci stanno le tigre like clic e condividi uomo che non basta mai, ma ma Maxi, sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, campero indietro la cruz, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma matare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il money glitch da fare da soli che alcuni mi hanno detto che è pacciato, ma non è assolutamente così eh, non ho avuto il tempo oggi di provarlo perché ero fuori però ve l'ho portato stasera e poi in seguito vi porterò un altro video dove vi faccio vedere come mettere le targhe personalizzate allora, eh, in primis prima di fare il bug chiamate il vostro blazer acqua eh, ho notato che alcune volte non compare, non capisco il perché, però capita raramente insomma. Quindi a questo punto ragazzi facciamo un bug diverso. Quello che ho portato io funziona ancora, però questo qui è più semplice. Quindi usufruiamo delle scoperte degli altri, ce ne fottiamo dei crediti e vi portiamo il bug. Allora, che cosa dobbiamo fare ragazzi? L'unica cosa che dobbiamo fare è aprire il telefono due volte colpo domosday. E quando vediamo il numerino ci dirigiamo verso il pallino azzurro dell'entrata annulliamo l'entrata e poi ce ne andiamo di corsa di corsa dove sta il pallino giallo della della gara che questo qui era parte del mio metodo comunque sia va bene lasciamo il tempo che troviamo non se inculiamo nessuno e andiamo avanti quindi eh, fatto ciò ragazzi quando avete visto che siete buggati l'unica cosa che dovete fare è andare allo santos custom con il vostro blazer acqua o quello che cazzo sia qualunque veicolo entri nello santos custom ragazzi eh, il camion è quello gigante non c'entra quello con la punta non c'entra quindi insomma qualunque veicolo entri dentro lo santos custom la ruiner, la voltic eh, il blazer eh. insomma avete capito rega, no? non è che devo stare qui a farvi tutto l'elenco delle macchine che entrano lo santos custom io qui li sto a cambiare colore almeno dopo quando lo richiamo lo vedo immediatamente me lo trovo più comodo insomma però non serve che cambiate targa basta che entrate se l'avete distrutto riparatelo e poi fate cerchio E una volta fatto ciò tornate al vostro appartamento al vostro ceo ovviamente e andate nel garage dove state facendo il glitch Quindi, nel garage dove state facendo il glitch dovrete avere l'auto da duplicare con targa personalizzata in questo caso e eh, delle LG da andare a sostituire con, eh, con l'auto che, che andremo a duplicare, insomma, no? delle LG dei somarelli, delle macchine da buttanza, insomma, ragà per capis. procedimento come sempre, entriamo nel meccanico, nell'officina. Facciamo un cambio targa per chi ce l'ha personalizzato, ovviamente facciamo scendi dal veicolo, esci dal veicolo quindi escia, usciamo dal veicolo, esciamo, non si sa che cazzo ho detto però vabbè sarà pure l'ora e premiamo freccia destra e ritorniamo in officina ragazzi in, in garage, Sì, è l'ora, è l'ora regà, è l'ora c'è sta tutto, c'è sta tutto quindi a questo punto come vedete abbiamo il clone, allora qui le cose sono due, per chi eh, non ha l'arcadius avviate il colpo di lester per chi all'Arcadius non dovrebbe avere problemi ma come in altre banche ragazzi Allora, qui mi è capitata una cosa che quando io sono salito su e poi sono sceso in strada L'auto non c'era Però siccome io non so uno che mi dispero come fate voi Che ogni volta che vi succede qualcosa di strano mi venite a commentare Siccome non so uno che mi dispero che ho fatto? Ho preso e sono risalito, mo vediamo che ho fatto io ragazzi Allora sono sceso e l'auto non c'era Come andiamo a verificare, vedete, l'auto non c'è in strada. Non c'è perché è rimasta in garage, ragazzi. A questo punto, eh, dice uno, come fa? Amo a tirarla fuori. Quindi o il colpo di Lester, oppure ritorniamo su, ragazzi. Io a questo punto ritorno su, ritorno su un altro garage, ok? poi me ne torno su in ufficio allora vedete che quando io sono già tornato in un altro garage avete visto l'auto? sta lì, ok quindi ritorno nell'ufficio e l'auto non c'è più l'auto va in strada dovete fare questi tentativi ragazzi uscire, entrare da un piano entrare all'altro eh, cazzi e mazzi, insomma non è che ci stanno tante altre alternative, vedete l'auto adesso è in strada a questo punto scendete a piano terra, andate in strada e prendete l'auto e ovviamente se è con targa personalizzata la rimetterete dentro il garage allora, l'altro metodo che ho portato io, quello lì di baggarvi con la segretaria, quello funziona benissimo ragazzi, ne funzionano tanti altri. Allora, da quello che ho portato io ne sono partiti, alcuni ne sono partiti, ma non voglio stare qui a di cose e, e cazzate varie perché tanto a me me frega un cazzo né de meriti né de crediti. Quindi, eh, va bene così. Rientriamo in garage. E andiamo a sostituire con una LG RH8 ragazzi, semplicissimo. Una volta sostituita con una LG RH8, eh, potremo ripetere tranquillamente il glitch. Come vedete, stanno qui le auto. Scendiamo in strada e andiamo a richiedere il nostro Blazer Acqua. Se lo sta con col Blazer Acqua, se no con altro veicolo ragazzi mi avete chiesto se funziona con la deluxo eh, con la Deluxe, la deluxo sparisce non lo so perché però la Deluxe sparisce quindi vi mettete qui non guardate la strada e richiedete il vostro blazer acqua ragazzi o quello che sia io ho detto il blazer però fate, fate voi insomma a questo punto aspettate la consegna quando è arrivata la consegna è arrivato il blazer e vi guardate un po' intorno perché in mappa non si vede però c'è ragazzi io qui un attimo mi sono perso tanto guardavo che poi effettivamente guardando bene non c'era e vabbè vi girate un po' intorno insomma e lo trovate eccolo qui ragazzi che altro aggiungere ragazzi? Una volta fatto questo potete ripetere il glitch tranquillamente Detto questo, un saluto a tutti, buonanotte a tutti e al prossimo video